Bene, allora io direi che ecco, prima ovviamente di chiudere uh, la puntata beh, abbiamo ancora uh, un focus uh, da analizzare quello che riguarda gli eventi, gli eventi formativi che abbiamo detto sono ripresi naturalmente nel mese di settembre come le scuole, insomma nel esatto. momento della formazione riprende anche l'ambito <ride> finanziario, ma attenzione perché noi ci proiettiamo già ad ottobre, quando ci sarà un evento molto importante, Investing Roma, organizzato proprio dal nostro Pietro Di Lorenzo. La data, cerchiatevela in rosso è quella del 7 di ottobre. Noi possiamo vedere anche attraverso la nostra pagina l'home page proprio di eh, Investing Roma, insomma, con approfondimenti, tavole rotonde e quant'altro. Ecco, eh, Pietro, ce ne vuoi parlare naturalmente tu che sei coinvolto in prima persona? Ma grazie, grazie per la domanda, in una battuta tu hai proprio secondo me sottolineato quello che è il mood che tutti noi abbiamo a settembre, no? i buoni propositi, eh sì. uno magari torna alle vacanze dice mi voglio mettere in forma di nuovo, voglio imparare una lingua e quant'altro, sì, sì. io direi che fai buoni propositi c'è anche prendersi cura delle proprie finanze, quindi non, magari questo è un canale più per specialisti che già lo fanno, ma in generale secondo me siamo in un contesto veramente complesso, no? anche se ci pensi per i cittadini comuni che si trovano adesso a fronteggiare un quadro che non ho mai visto nel passato, inflazione galoppante, bollette raddoppiate e tutta questa roba qui. Investing cerca anche di intercettare questi bisogni, è una manifestazione che offre quasi 40 workshop gratuiti, fra l'altro che cosa in questi tempi non banale, in cui oltre 50 tra i migliori speaker in Italia tra l'altro molti dei vostri ospiti saranno presenti ospiti che vedo spesso sulle fonti daranno la loro su come affrontare non solo i mercati che sarà una parte diciamo, rilevante del palinsesto didattico ma anche l'attuale contesto diciamo, economico quindi credo che sia un appuntamento imperdibile per chi ha a cuore le sorti ai propri risparmi perché se ci pensi non c'è modo migliore che confrontarsi con le persone più preparate e autorevoli per cercare certo. di risolvere le proprie questioni. Io dico sempre che se uno non si occupa di questioni finanziarie, saranno poi le questioni finanziarie... Ad occuparsi di lui, lui. eh sì. Eh, eh, sì. Non, è una, come dire, non è una minaccia, ma è semplicemente mm. una constatazione e credo quindi che dedicare un giorno all'accrescimento alla della propria cultura finanziaria sia proprio doveroso. Uh, il fatto che sia gratuito, grazie anche alla presenza... Di, di espositori importanti, fra cui con l'occasione Ringrazio Unicredit, che è stato sempre il nostro sponsor storico, nel senso accreduto alla formazione soprattutto sensibile anche alle esigenze delle persone in centro-sud Italia. Come sai Roma è una piazza importante ma non molto battuta eventi di questo genere, uh -huh. e quindi grazie proprio all'intervento di, di Partner Comunicredit riusciamo a rendere l'evento del tutto gratuito e quindi del tutto democratico, non solo per addetti ai lavori ma anche per chi vuole investire del tempo su, sulla della cultura finanziaria quindi mi sento di caldeggiare chiaramente la partecipazione sul sito investingroma.it è possibile fare una registrazione gratuita tanto all'evento online, tanto all'evento fisico Ecco eh, Riccardo, un evento appunto come ha, ha detto il nostro Pietro che eh, cade tra l'altro in un mese eh, particolare che è quello dell'educazione finanziaria, in realtà dovrebbe essere una formazione permanente non solo eh, relativa a un giorno, a un mese, in Italia ne abbiamo bisogno più che mai perché abbiamo visto anche le ultime stime a livello europeo, siamo nel fondo della classifica per quanto riguarda le competenze e le conoscenze in questo sì. settore, quindi eventi come questo servono proprio insomma, per aumentare le nostre competenze le nostre capacità e poi tutto si riflette anche nella possibilità di avere più chance sui mercati assolutamente sì poi come diceva pietro dai, facciamo una battuta sperando sì. che insomma sia sia gradita pietro diceva insomma 53 migliori speaker ci sarò anche io, quindi eh insomma, no, scherzi, scherzi <ride> a parte, è, è un bellissimo shop. momento, è il, top, è il top player. Tornando alla metafora è calcistica di Investing in Roma, no, c'è Cristiano Ronaldo dei Certificates, esatto? <ride> no, scherziamo. Noi portiamo avanti no. comunque un percorso eh. di formazione con Pietro e tra l'altro proprio con Pietro. Domani pomeriggio abbiamo un webinar. Uh, insomma, uh, um, uh, un primo webinar della serie post vacanze con Pietro. Insomma, noi come Unicredit portiamo avanti un percorso di formazione comunque intenso, perché? Perché vogliamo, insomma, spiegare quelli che sono i rischi dei prodotti e non solo i benefici per una gestione più accurata possibile dei propri portafogli. Quindi partecipare a webinar, ma soprattutto partecipare ad eventi come quello organizzato da Pietro, che ricordiamo è un evento gratuito, è sicuramente un modo ulteriore per accrescere la propria cultura finanziaria e quindi ridurre quel gap rispetto agli altri paesi a avere un, insomma, una gestione un po' più oculata dei propri risparmi e dei propri portafogli quindi invito a tutti a coloro che fossero interessati a raggiungerci e soprattutto a farci tante domande perché con le domande nessuna domanda è banale, con le domande si capiscono insomma tanti elementi che magari si possono tralasciare quindi sicuramente si, ha, si utilizza meglio un prodotto finanziario chiarissimo Riccardo allora lo ricordiamo ancora una volta 7 ottobre Investing Roma, Pietro Di Lorenzo Riccardo Falcolini, però tu Riccardo in realtà ben prima insomma, del 7 ottobre torni naturalmente sulle fonti tv per aggiornarci settimanalmente con il nostro appuntamento zoom certificates e le analisi di mercato. Io ti ringrazio naturalmente per essere stato anche oggi nostro ospite qui alle fonti tv, Riccardo Falcolini Unicredit Investments. Grazie mille Valentina, come sempre gentilissima e grazie a Pietro per le sue analisi. Certamente ringraziamo e salutiamo anche Pietro Di Lorenzo, grazie per essere stato con noi per aver arricchito naturalmente questa puntata ma grazie a voi è stato un vero piacere mi sono arricchito io chiaramente grazie, grazie Pietro